Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia nel breve video di oggi vedremo un argomento molto carino e interessante il video sarà veramente breve come si introducono delle percentuali casuali all'interno dei fogli di calcolo noi utilizziamo LibreOffice Calc ma lo stesso discorso vale per tutta la suite praticamente di Microsoft Office cioè questi tipi di funzioni sono di base si può fare anche con Excel ovviamente allora prendiamo il nostro foglio di calcolo inventiamoci una qualche attività, ci scriviamo lunedì e utilizziamo l'autocompletamento, prendiamo la maniglietta, andiamo verso destra e facciamo fino a domenica. Poi ci inventiamo per esempio la nostra settimana, settimana facciamo settimana 1, inventiamoci 4 settimane di questo business, tiriamo giù con la maniglietta e adesso dobbiamo mettere delle percentuali casuali per un qualche motivo. La prima cosa da fare è selezionare... Tutta la nostra serie di celle dove vogliamo mettere delle percentuali casuali, ad esempio da lunedì al sabato al domenica è chiuso, e poi che cosa facciamo? Scegliamo immediatamente, vedete, il formato di cella percentuale, perché deve essere una percentuale, d'accordo? Questa è la prima cosa da fare, selezionare le celle e mettere percentuale, perché se si seleziona il formato cella percentuale dopo aver fatto un inserimento di dati, praticamente moltiplica per cento. Adesso c'è una funzione semplicissima, un mettiamo uguale casuale punto tra vedete questa è la funzione casuale punto tra e poi bisogna mettere semplicemente il numero minore punto e virgola numero maggiore ovviamente noi mettiamo 1 punto e 100 perché le percentuali vanno da 1 a 100 diciamo in questo caso e poi dividiamo per 100 quindi rivediamo la formula, casuale punto tra, inserisce i numeri dall'1 a 100, 1 100. Diviso 100 con il formato celle percentuale che abbiamo già inserito ci dà la percentuale casuale. Facciamo invio, vedete 31%, prendiamo la maniglietta e tiriamo giù verso destra, vedete poi prendiamo la maniglietta tiriamo giù verso il basso ed ecco che viene una serie di celle, un foglio di calcolo, con delle percentuali casuali. Questo può servire a qualcuno, eh, diciamo, sia nel caso in cui eh, c'è bisogno di riempire un foglio di calcolo con dei numeri casuali. La funzione è casuale, punto tra, aperta parentesi, il numero più basso, punto e virgola, il numero più alto e chiusa parentesi. Se noi vogliamo delle percentuali si seleziona la serie di celle, si utilizza il formato celle percentuale, poi si divide tutta la formula per cento. Ed ecco che vedete ci sono delle percentuali che vanno praticamente da 1 a 100. Questa era la maniera per inserire in un foglio di calcolo delle percentuali casuali dall'1 al 100, un video molto breve finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero sia stato di vostro interesse, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.